In questa video-lezione vedremo quali sono alcune delle tecnologie che si possono utilizzare quando si realizza una consultazione online, quali sono alcuni consigli e istruzioni per utilizzarle. Quando si utilizzano le tecnologie all'interno di un processo di consultazione pubblica, normalmente si cerca di utilizzare quelle piattaforme che sono eh, strutturate per ospitare processi partecipativi, quelli che si chiamano normalmente media civici digitali. Si tratta di piattaforme che utilizzano funzionalità e strumenti propri del web sociale per promuovere l'impegno e la partecipazione civica dei cittadini. All'interno di queste piattaforme è quindi possibile creare e condividere informazioni e documenti, raccogliere idee proposte, esprimere le preferenze e votare. A seconda della finalità della consultazione, quindi del fatto che si vogliano raccogliere informazioni in maniera strutturata, idee o proposte, o che si voglia chiedere il commento puntuale su un testo, si possono utilizzare diversi strumenti. Quando si vuole raccogliere un feedback eh, strutturato rispetto a un'iniziativa su un tema eh, che è di interesse della pubblica amministrazione, eh, tipicamente si usano strumenti che consentono di creare questionari o sondaggi online. Ci sono molte piattaforme disponibili sul mercato, eh, l'Unione Europea per esempio mette a disposizione la propria per creare eh, indagini, sondaggi, e questionari online, eh, ci sono anche dei prodotti open source molto diffusi che possono Utilizzare uno di questi è LIME Survey. LIME Survey è un applicativo open source che può essere utilizzato molto facilmente, non richiede conoscenze specifiche di programmazione e consente all'utente di compilare il questionario in maniera facile e semplice. Come è strutturato LIME Survey? Eh, è, è strutturato in tre step principali. In un primo momento vi viene chiesto di inserire le informazioni in un contenitore generale dove eh, inserire i dati di contesto su quella consultazione, quindi di definire i gruppi di domande per temi omogenei, per esempio le domande che riguardano l'anagrafica o un particolare tema oggetto dell'indagine, quindi di inserire le domande. L'interfaccia che vi viene mostrata quando accedete al sistema per configurare l'indagine è molto semplice, è estremamente familiare per chi utilizza gli strumenti web. Eh, vi viene chiesto di inserire il titolo dell'indagine della consultazione, una breve descrizione, un messaggio di benvenuto che verrà mostrato all'utente al momento di eh, iniziare a compilare il questionario, quindi un messaggio finale di ringraziamento per aver compilato e risposto a tutte le domande. La survey consente di inserire domande di vari tipi, aperte, chiuse, a matrice, domande correlate tra loro, scelta multipla, eccetera. Il form per inserire le domande è quello che vedete. È molto semplice anche questo, potete inserire la domanda, una nota di spiegazione che sia di aiuto nella compilazione, quindi vi viene mostrato un menu a tendina nel quale scegliere la tipologia di domanda. L'aspetto finale è questo che vedete, questa è un'indagine online realizzata utilizzando Survey e quindi l'aspetto che viene mostrato agli utenti è quello di una pagina web all'interno della quale è possibile compilare il questionario rispondendo alle domande. Quando invece si vuole impostare una consultazione pubblica online lasciando spazio alla creatività delle persone, si possono usare delle piattaforme che nativamente permettono di inserire idee, di commentarle, di votarle. Una di queste, la più utilizzata, è IdeaScale. IdeaScale è una piattaforma che consente in modalità anche gratuita, poi con dei piani progressivi di eh, pagamento che incrementano le funzionalità a disposizione degli utenti, di creare degli spazi per la partecipazione online. Creare uno spazio è molto semplice, eh, quella che vedete alle mie spalle è la schermata eh, iniziale attraverso la quale si deve eh, impostare lo spazio per la consultazione. Ugualmente è possibile attraverso una serie di schermate successive impostare l'aspetto che avrà la pagina di eh, ingresso alla consultazione, quindi inserire le informazioni di contesto, inserire un logo, delle immagini che servano a, a far comprendere chi è il soggetto che promuove e qual è l'ambito nel quale si è chiamati a partecipare. Ugualmente, IDAScale permette di configurare i ruoli e le possibilità attraverso le quali vengono moderate le interazioni e i commenti ha poi a disposizione una serie di funzionalità che consentono di eh, produrre tutta la reportistica che è necessaria nella fase conclusiva, quando la consultazione ha avuto fine e si devono elaborare e analizzare le informazioni. Una volta configurati eh, opportunamente gli spazi, il risultato finale è una pagina come quella che vi viene mostrata, questa è la consultazione online per l'iniziativa dell'Agenda Digitale della Regione Lazio, è uno spazio, come vedete, molto, eh, molto connotato, molto semplice, nel quale gli utenti hanno la possibilità di vedere quali sono le idee più popolari, perché il sistema mette in alto eh, le idee più votate, le categorie all'interno delle quali si possono inserire delle idee, i contenuti che sono stati inseriti, quindi i temi dei quali si sta discutendo all'interno della piattaforma. Esistono poi delle soluzioni proprietarie che l'ente, l'istituzione che promuove la consultazione decide di sviluppare e di utilizzare. Questo che vedete è lo spazio che la Commissione europea mette a disposizione all'interno del proprio spazio di eh, consultazione online, eh, Your Voice. Per inserire commenti e idee, uno spazio simile di eh, discussione e condivisione di idee proposte eh, è stato previsto, per esempio, all'interno della consultazione sulla buona scuola, che è stata svolta attraverso questionari, ma che prevedeva una parte di discussione libera online su eh, categorie tematiche riferite ai temi oggetto della consultazione e che era integrata all'interno eh, del sito che ospitava eh, l'intera iniziativa di partecipazione a disposizione della pubblica amministrazione italiana delle piattaforme che nativamente consentono di raccogliere idee proposte, di organizzarle secondo delle funzionalità e con un aspetto simile a quello dei media sociali, eh, questo è il caso per esempio dell'ideario che vedete alle mie spalle. Quando invece l'obiettivo della consultazione non è quello di raccogliere idee ma piuttosto quello di ehm, chiedere aiuto ai cittadini per migliorare la qualità dei documenti di un progetto, di un testo di legge, si possono usare degli altri strumenti che consentono di eh, raccogliere commenti in maniera puntuale su un testo, anche non nella sua versione definitiva. Questo è particolarmente utile nel caso della pubblica amministrazione che tende ad esprimersi con documenti molto lunghi, complessi, difficili da comprendere da parte dei cittadini. Utilizzare strumenti di questo tipo consente di, eh, in qualche modo, eh, migliorare, rendere più comprensibili i documenti e, in qualche modo, renderli qualitativamente migliori. Questo tipo di consultazione utilizza funzionalità ancora una volta del web sociale, ehm, funzionalità come eh, questa che vedete che è molto diffusa all'interno delle piattaforme di discussione online, che consente di eh, individuare all'interno di un testo presente in una pagina web una porzione di testo, un paragrafo eh, sul quale si vuole inserire un commento. Eh, condividerlo oppure leggere i commenti inseriti ed esprimere il proprio apprezzamento. Questo tipo di, eh, di strumenti è stato usato per la prima volta in Europa eh, dalla Commissione europea, eh, è stato usato dal, dal, dal commissario Nelly Croes che eh, ha avuto modo di poter sperimentare di persona eh, l'utilizzo di questi strumenti per rendere commentabili i propri eh, discorsi, quindi eh, pubblicarli, eh, renderli aperti quando ancora non erano nella, nella loro versione definitiva e mh, tenere conto delle osservazioni e dei commenti che venivano raccolti dalla piattaforma per capire quanto eh, le proprie politiche e le proprie decisioni venivano apprezzate o che tipo di reazione suscitavano. In Italia ci sono state diverse applicazioni di questo tipo di strumenti che ehm, vengono genericamente chiamati commentari. Eh, questo che vedete è eh, il commentario mh, per la strategia digitale per la banda ultralarga. Il vantaggio di utilizzare questo tipo di piattaforme è che sono progettate per integrare eh, funzionalità del web sociale, quindi facilità di inserire contenuti, di commentarli, di condividerli sui social, di eh, esprimere il proprio gradimento sulle proposte che sono contenute all'interno con funzionalità invece di monitoraggio. Questo tipo di piattaforma consente infatti di rendere immediatamente disponibile una serie di statistiche eh, riguardanti gli utenti, il tipo di commenti, consentono di esportare facilmente il testo nella sua versione commentata e quindi facilitano l'attività di eh, monitoraggio, valutazione e poi di reportistica finale a conclusione della consultazione. Quali sono quindi gli accorgimenti, i consigli che si possono dare quando si... Ehm, Vuole promuovere una consultazione online, quindi un'iniziativa di partecipazione che utilizzi le tecnologie in maniera eh, prioritaria. Innanzitutto quella di orientarsi su eh, piattaforme che siano affidabili, robuste. Eh, occorre verificarne le caratteristiche, le funzionalità, in modo da capire se sono adeguate al tipo di coinvolgimento che si sta proponendo. Un secondo elemento del quale tener conto è legato al costo. Eh, ci sono piattaforme open source, quindi liberamente riutilizzabili, ce ne sono altre proprietarie. Va fatta una valutazione anche dal punto di vista economico eh, rispetto alle risorse che si hanno a disposizione. Quindi non solo alle caratteristiche, ma anche al costo eh, finanziario in termini di eh, ore dedicate per adattare quel sistema alle proprie esigenze. Un altro elemento del quale tener conto è ovviamente la facilità d'uso. È importante orientarsi su soluzioni che eh, riducano e non aumentino il digital divide. Utilizzare queste piattaforme è semplice, ma richiede comunque di avere alcune competenze di base, per cui non tutti i nostri potenziali de destinatari possono essere in grado di utilizzarle, quindi tener conto dell'aspetto legato alla eh, facilità d'uso, alla semplicità, dei sistemi è importante per assicurarsi una partecipazione adeguata. Infine, un elemento del quale tener conto è la possibilità di accedere da più dispositivi. Quasi tutti ormai utilizziamo in maniera preponderante eh, lo smartphone per eh, navigare, accedere a internet e ai servizi, quindi nel scegliere la piattaforma per la partecipazione può essere utile tener conto anche della eh, presenza di funzionalità che consentano di accedere. Da più dispositivi, quindi da mobile, oltre che da uh, computer, e di poter accedere utilizzando anche i propri profili social, quindi facilitando il più possibile l'esperienza dell'utente nel poter accedere a sistemi che gli siano in qualche modo familiari.